farlo insieme, insieme a noi. Allora io ehm, penso che tutto l'impianto soteriologico che non è certamente è stato così ehm, programmato ehm, come per noi cristiani lo è, il piano soteriologico per noi è chiaro, Cristo è venuto eh, in mezzo a noi, ci ha salvati e Quindi chi crede in lui e sarà battezzato sarà salvato, chi no, no. Insomma, ecco, cioè, noi abbiamo diciamo una soteriologia semplice e anche eh, strutturata, eh, che sa poi anche rispondere, diciamo, alle eventuali obiezioni, e quindi, insomma, riusciamo bene a districarci. Fare un denominatore comune su le soteriologie. In ambito sacerdotale e la soteriologia non sistematica, in ambito rabbinico è più difficile. Comunque qualcosa siamo riusciti a mettere su ciò che tiene eh, diciamo legate le due tradizioni, quella sacerdotale e quella rabbinica, noi la definiamo come modello nomistico, cioè. Il modello nomistico del patto, così almeno viene definito dai grandi esperti, è abbiamo un modello, che può andare bene in entrambe le categorie, entrambe le tradizioni, nomistico, cioè basato sul nomos, cioè sulle normative, e del patto. Dovremmo ribaltare la cosa, cioè c'è un patto che prevede un nomos e poi uno solo vive nella sensibilità della comunità nella quale vive e alla quale appartiene. Quindi, il modello e la struttura di questo modello, chiamata modello del numismo, cioè della legge o del patto, è il seguente. Primo, Dio ha scelto Israele. Dio ha formato Israele. Questo è un dato certo secondo, tutto biblico, eh? ha dato la Torah e anche questo è indiscutibile, un popolo diventa tale, se no erano sempre i discendenti dei patriarchi, solo ed esclusivamente quando c'è una legge comune, una terra comune, una lingua comune e una eh, diciamo discendenza comune, sangue comune qualcuno direbbe, quindi Dio ha dato la Torah, dando la Torah si è venuto a formare, Dio ha creato, formato Am Israele, am Israele, popolo di Israele. Terzo, le promesse di Dio dei patriarchi e ai patriarchi, quindi per l'elezione che Dio ha fatto ai patriarchi, si lega, e questo è il terzo punto, la promessa di, di, di Dio di elezione, si lega, adesso mettiamo il quarto punto, alla richiesta di obbedienza. Parentesi. La teologia della sostituzione, cioè che Israele sarebbe stato sostituito eh, dalla Chiesa, teologia ovviamente cristiana, di tutte le denominazioni, essendo eh, il nuovo Israele ha sostituito Israele, eccetera, eccetera, trova purtroppo eh, una clamorosa smentita dalla Bibbia stessa. Perché? nonostante il popolo di Israele sia stato infedele tante volte eccetera eccetera Dio dice quanto a me, quanto a me, e questo è trasversale dalla, dalla, nella Torah, nei, nei profeti e anche nei, nei salmi, cioè nei Ketubim, in tutti i Ketubim, tutti i sapienziali, dico Salmi perché è il primo libro di Ketubim, della, della, de, de, del gruppo dei libri dei Ketubim, parla sempre di Berit Olam. Per sempre. Lo dice con Abramo, Isaac e Giacobbe, lo dice con Mosè, ma lo dice soprattutto con Iquanim. Quindi anche il sacerdozio eh, ebraico, che è sospeso chiaramente, c'è sempre, ma è sospeso perché non c'è culto al Tempio, però c'è scritto Berit Olam, se no non avrebbero mai aspettato un Messia sacerdote, oltre che il Messia re. Poiché sia del sud o del nord, che sia figlio di Davide, figlio di Giuseppe, quello è un altro discorso. Quindi la teoria della sostituzione, chiamata teologia della sostituzione, non va bene. Perché? Perché Israele è popolo, la Chiesa è la sposa, si convive. Il piano di salvezza che Dio ha dato Israele, se si è impegnato Dio stesso, l'abbiamo visto adesso, perché deve mutarlo per i figli di Israele? Lo allarga per i non ebrei, per i goim, per gli etnici che attraverso la porta Cristo rientrano nei patti dell'Alleanza e quindi sono, sono, sono sposa, sono, sono chiese, sono sposa. Quarto punto, l'abbiamo detto, richiesta di obbedienza. Quindi anche se non obbedisci, tu comunque rimani a Israele. Quinto punto, se obbedire o no c'è una differenza, perché? Perché nel quinto punto è Dio premia, L'obbedienza e punisce la trasgressione, non vuol dire che qualcuno possa meritare qualcosa. Se l'Alleanza è un, un patto che Dio fa col suo popolo, tu puoi obbedire o non obbedire. Ci sono le possibilità di rientrare, adesso le vedremo, sì, però è innegabile che Dio premi chi obbedisce e punisca chi non obbedisce. Popolo compreso, eh? Settimo punto. Sesto punto. La Torah stessa fornisce i mezzi di espiazione e su questo non c'è dubbio. Pensate all'Evitico 16. Pensate ai sacrifici quotidiani per l'espiazione. Settimo punto. Questo è importante perché fornendo l'espiazione si passa al settimo punto. Quindi anche chi pecca può conservare, quindi c'è il settimo punto, è la conservazione o recupero della relazione nel patto con Dio. Ripeto, tutte sono, sono sintesi di, di, da entrambe le tradizioni sacerdotale e rabbiniche con tutte le sfaccettature che abbiamo visto e che vedremo ancora, perché poi dopo tutta questa roba la dobbiamo portare nei Vangeli e vedere, brano per brano, quale di, questi, di questa poliedricità della soteriologia Gesù sta facendo riferimento con chi sta, con l'interlocutore, quindi con, con i suoi interlocutori, che sia uno, che sia tutto un popolo, che sia sacerdoti, farisei, rabbini, eccetera. Ottavo, che vale sia per la tradizione rabbina che quella sacerdotale. Tutti quelli che si mantengono nel patto dell'obbedienza l'espiazione e la grazia della misericordia divina, senza la quale non si fa niente, questi che appartengono alla comunità di quelli che si salvano, quelli davvero si salvano. E quando si parla di salvezza si parla sempre prima di una salvezza terrena, poi eventualmente di una Lama, perché tra queste fazioni c'è anche a chi non ci credeva nel mondo futuro. E quindi la salvezza era soltanto quando c'è lo scontro finale dei 40 anni finali, della guerra finale fatta dal Messia, dai Messia, dai Messia. quindi eh, chi fa parte della comunità che si autoconsidera, eh, la comunità che fa fermentare in positivo, lievitare in positivo tutto Israele, quindi un nuovo Israele all'interno di Israele, ma Israele veramente, che siano poi i sacerdoti o no, quello non è un problema, ci possono essere ovviamente anche dei convertiti, dei, dei, dei timorati anche, però che sono lì dentro e seguono la legge della comunità e della Torah, eh beh, qui è garanzia totale di salvezza. Ecco, questi punti, questi otto punti, sono praticamente i denominatori comuni che noi possiamo trovare in entrambe le tradizioni, che abbiamo definito nomistica. Non c'è una teologia soteriologica, abbiamo visto, sistematica. Non la può, può essere nella poliedricità del mondo ebraico di allora. Anche di oggi è così, eh? Lo dico per, per dovere di cronaca. Certamente eh, possiamo dire che la definizione e eh, eh, eh, eh l'interpretazione eh cumraniana, eh, l'interpretazione cumraniana... Eh, mi riferisco al fatto che tante comunità che facevano riferimento a Cumran come centro di spiritualità, possiamo definirli tali, che consideravano ispirati e assolutamente legittimi tutti i testi che circolavano nella comunità di Cumran, che siano esseni o non esseni, non è quello il problema. Quindi, la definizione cumrianiana, quindi del patto, la vita Cumraniana del patto e dei comandamenti dati per mano di Mosè, vedete questo collegamento sempre con il nonismo, è diversa da quella rabbinica, però c'è l'accordo sul primato dell'alleanza, sul suo significato e sulla sua esigenza di obbedienza ai comandi, anche se questi non sono, per quanto riguarda i sacerdoti, palesemente esplicitati all'esterno nei testi, ma il fatto stesso che all'interno della comunità ci fossero delle regole rigide di Hassidut, di Pietas, noi potremmo dire, questo rafforza questo discorso. Non c'era bisogno di ricordarlo. Così come nel, nella letteratura rabbinica, per esempio nei Avot, che sono sintesi di, di Mishnayot, di questi grandi maestri, non c'è alcun riferimento ai comandi. Perché? Perché il testo è un testo di, di paideia morale che poi si, eh, si esplicita nel, a livello categoriale dai vari mitzvot, ma non è compito del, dei pirchiavot, delle mishnayot, del Pirchiavot, del detto del padre arrivare a questo punto. E allora se uno prende questo testo rabbinico e dice qua non ci sono le leggi, sì, andatevi a vedere poi tutte le, le, le, le sentenze, eh, tutte le, le, le mishnayot dei, dei, dei, che vengono di fatto dalla grande assemblea fino agli ultimi zugot che sono i lele shammai e poi tutte le, le scuole che si, che si moltiplicano e noi le troviamo testimonianza nella Gemara, nelle Berayot no? ecco, fino, a, fino ai poschim del secolo scorso anche i definitori, i stanno per definitori. Allora, e concludiamo. È vero che l'ambiente sacerdotale è apocalittico, perché si prepara, c'è il libro della guerra, quindi dei sacerdoti, Dice rifacciamo la guerra come hanno fatto i Maccabei, i sacerdoti pure loro, diventiamo noi davvero la novità assoluta, ci trasciniamo dietro in questa magnifica impresa tutto il popolo di Israele. Legalismo sembrerebbe più rabbinico, no, ecco, però attenzione, l'ultima paginetta di note, non c'è una differenza di fondo, vi spiego perché, infatti anche il giudeismo ellenista era per esempio eh, nomistico nel patto, ecco, perché non c'è poi soltanto eh, il giudeismo sabra, ma c'è anche il, eh, il legalismo, il nomismo, il fariseismo eh, fuori Erez Israele se non sarebbe, sarebbe nata la compilation del Talmud, no? Ecco, tutta la Rabbanute che è rimasta erano tutti i farisei. Gli altri sono scomparsi tutti completamente. Quindi, a Qumran c'era di certo una fazione fortemente nomistica, con un'accentuata attesa di una fine imminente. E ciò non va contro assolutamente al fariseismo rabbinico, che... Comunque aspetta l'Olam Abba, non immediato, poteva anche arrivare immediatamente, ma l'importante era vivere la legge di Dio e farsi trovare, noi diremmo, con le torce e le lampade accese. Inoltre non è l'apocalittica a fare della comunità o delle comunità curaniche quello che erano, no. E infatti diversa la nozione e concezione di elezione e di appartenenza al patto, anche tra, i vari, tra le varie fazioni interne ai siti di Qumran, ma anche a chi comunque faceva riferimento a Qumran, ma poi viveva per esempio come il Battista lungo il Giordano e avevano contatti non frequenti. Nemmeno l'idea di obbedienza, ecco, è un elemento di differenziazione o di, distin di distinzione nella letteratura apocalittica al suo interno e nei confronti della letteratura rabbinica in effetti per esempio anche in, nel primo libro di Enoch e nel quarto libro di Esdra dove esplicitamente non si fa alcun riferimento diretto alle leggi, l'obbedienza però alla Torah mostra la lealtà di fondo del singolo membro e ciò vale anche per la letteratura rabbinica quindi comunque, anche se esplicitamente, vi ho fatto prima l'esempio dei Pirchiavot, non viene esplicitata alcuna normativa, la fedeltà alla Torah è comunque, eh, diciamo, mostrare questa lealtà di fondo è basilare. Nel Bensirak, ne abbiamo già parlato, e a quell'autore, chiamato Yeshua, no? eh, non interessa il futuro, non interessa il futuro pur essendo un libro sapienziale. Anche nella letteratura rabbinica abbiamo notato un cambiamento, ad esempio nella comprensione della promessa della terra, che prima era letterale, e poi dopo l'Olamabah, e non si sa che tipo di, di mondo futuro verrà, anche perché è stata poi di fatto iniziata a essere compilata eh, eh, dal, dal primo rabbino, chiamato il Rab, no? eh, Hanasi, Già dopo il secondo secolo, quindi già il Tempio era distrutto. Quindi c'è stato questo slittamento. Eh? Prima tutto a livello immanente secolare, poi dopo è diventato tutto olamabà e non c'è specificazione di, di, di sorta. I partiti religiosi. Ecco I partiti religiosi che ruolo giocano? E concludiamo. Allora, una fazione può eh, negare esplicitamente la soteriologia completa, potremmo dire, di tutti, salvo i membri appartenenti alla comunità stessa. Eh, no? Quelli no, quelli sono a posto. Questo vale per tutte le fazioni. ecco, O più, semplicemente si può dire che tutti nella comunità, diciamo più ampia, nell'Israele di Dio, che vede questi tentativi o come esagerazioni o come fazioni avverse, ecco, dovrebbero accettare i principi del proprio partito e infatti i farisei hanno vinto, eh? bisogna dirlo, l'avevano vista giusta, li hanno ammoniti, parte di loro non ha partecipato, Gesù stesso non voleva, alla ribellione armata contro Roma perché si sarebbe perso, invece eh, hanno avuto ragione loro, e eh, la guerra è stata fatta ed è stata persa, nelle due fasi, quella del 69-70 e quella del 133 e soprattutto finisce poi nel 135. Cosa potremmo dire per esempio dei giubilei che abbiamo inserito, se ricordate, subito dopo il codice di Damasco nelle nostre puntate? Giubilei accennano in maniera forte, potrei dire che sottolineano in maniera marcata questo aspetto che potremmo definire un po' particolaristico, qualcuno direbbe settario, ma sapete che non piace quel termine, a causa no, di delle questioni che per loro sono importanti, lo dice il testo stesso, dei calendari. Eh? I Vangeli non hanno voluto eh, marchiare molto questo fatto, cioè tra le righe hanno dato delle date precise, però volutamente hanno cercato con eh, Luca in modo particolare, mh, in parte anche Matteo, Marco meno, Giovanni no, Giovanni è andato per la sua strada, il calendario è quello giusto, è quello sacerdotale, non c'è trippa per gatti. Hanno cercato di essere volutamente un po' ambigui perché così eh, alla prima lettura non avrebbero creato divisioni. Ah, questi dicono che l'adattazione è solare. No, non va bene, allora gli eventi non interessano, che né Cristo né niente, perché il calendario lo, de lo determinava, lo determina ancora Dio. E quindi chi legge i Giubilei ecco, vede questo diciamo, settarismo, ecco, questa chiusura, sarebbe meglio dire, verso gli altri, chi, chi non accetta quel calendario un po' come succede nelle comunità ortodosse russe nei confronti delle altre comunità ortodosse che hanno accettato comunque il calendario, no? il nuovo calendario. Ecco, diciamo che studiare queste cose ci aiuta a capire anche alcune pecche del nostro mondo e quindi i Vangeli cercano diciamo di armonizzare queste, eh, queste, queste crasi no? che, eh, o discrasia addirittura che possono esserci tra le varie comunità che poi entravano nelle chiese. Però dobbiamo anche dire che, tolto questo aspetto, ecco, anche i compilatori dei Giubilei hanno le idee chiare su chi sono gli Ammeares, i Haverim, i Quanim, che cos'è Israele, l'Israele di Dio, tutto Israele è salvato, perché ci sono questi, questi lieviti di santità, di Hasidut, di Pietas, noi potremmo dire, all'interno. La marez, il popolano, quello del quale, no, sul quale non si può fare affidamento nemmeno se ha pagato no, la decima. Erano quasi tutti poi persone che lavoravano la terra, quindi avevano questa problematica lacchica giorno per giorno. Per esempio quest'anno in Israele, tra il 2021 e il 2022, partendo da settembre-ottobre 2021 fino a settembre-ottobre 2022, siamo nell'anno sabbatico. Quindi tutta la normativa sulle decime è precisissima altro che quelle, quelle cose ridicole che facciamo nel mondo cristiano delle decime economiche a volte noi non sappiamo neanche quello che stiamo dicendo se uno volesse fare davvero il discorso della decima dovrebbe leggersi dei trattati in talmudici così vedere dell'epoca di Cristo eh, vedere che cos'era la decima in natura a chi bisognava pagare il perché non essendoci più il tempio perché alla fine va tutto a finire ai quanim ai quanim ai andiana ai, ai, ai poveri capite che anche il concetto della decima crolla crolla, assolutamente crolla. E detto lo ai figli di Israele, eh? in Israele le cose sono un po' diverse perché l'anno sabbatico alcuni prodotti, no, ci sono delle normative precisissime sulle decine, ecco che sia chiaro il discorso. Quindi, nella misura in cui abbiamo detto una marez, ecco, vive inserito in una comunità di persone che sanno più di lui, sono più scrupolosi, sapere poi si intende essere più scrupolosi eh? nell'eseguire la volontà di Dio, ebbene, anche lui non può essere mai escluso da Israele, anzi, anzi, Gesù questi qua addirittura li chiamava beati, beati, erano i poveri in spirito, no? Quindi il punto di vista è piuttosto quello di una... Fazione, un modo di vivere e, e di prendere la religione ebraica eh, per quello che si poteva, i benomi, quelli che sono a metà strada non sono né Rasheim né Tzadikim, si conosce poco e concludiamo: del giudaismo diasporico dell'Asia Minore, questo anche per motivi politici, perché poi quando i bizantini hanno preso mano. Eh, questi testi hanno preso piede politicamente, molte di queste fonti sono sparite. Era un riassunto che ci voleva e come dico sempre, se avete domande mi scrivete oppure le facciamo, me le fate se riesco poi a rispondere, e perché più crescete più diventa interessante la cosa attraverso i testi nelle dirette che faremo sempre la prima domenica del mese. A Dio piacere. Ciao, alla prossima.